Siamo arrivati in Vietnam e Matteo ha un con febbre l'orecchio si lamenta in continuazione e ha appena ordinato un caffè Questo eh. black coffee cos'è? acqua ma che figata questo lo filtra siamo a Otimin City, stiamo per andare al Museo della Guerra, fa caldissimo, ci sono 35 gradi, un'umidità incredibile, Matteo, 38 gradi di temperatura, ma sopravvivere. Ma tanto fuori sono 42, quindi mi sento fresco. perdo l'uso dell'orecchio beh ecco cosa vuol dire andare in giro con Matteo malato Dai, prego. <ride> lascialo su avete in mente i bimbi malati? antibiotico siamo al mercato di Bentan che è il mercato centrale di eh, Ho Chi Minh City un mercato che vive di notte Dai. Stiamo andando ai tunnel di cucci. ma <laughs> il video bye bye bye bye ok bye ultimo <laughs> ma c'è un ragno, muoviti no, ma solo lì, solo lì ne mai era solo lì no, ma era solo questo era il meeting room ma ovviamente durante la guerra anche i tavoli per tutto. Questo è un tunnel da cui si combatteva, infatti c'è un buco e da quel buco uscivano le pistole, i fucili e senza essere visti sparavano contro gli americani bambù, Bambu trap O uh, booby trap Call by Americans Boobie. Questa è una trappola Infatti sembra erba Ma appena ci cammini sopra Finisci direttamente dentro La cucina è originale è Quella vera Da qui Ese usciva il fumo eh, della conto. cucina perché sotto qui c'è un camino abbiamo deciso di lanciarci nello street food gli stomaci europei non sono abituati a queste concentrazioni di e quindi ah, risparmiamo 2 euro così di noodles e fai vedere il pezzetto di carne il bastone già finito questo è un eh, ecco Sembra una fabbrica di noodles. Poi devi tirare la prossima, cercare la cosa. Questo fa l'impasto. perché le guide turistiche consigliano molto Mouiné, uh, ma non so sembra che ci sia stato una sorta di picco verso il basso del turismo. Le spiagge sono molto sporche, so che sembrano veramente delle sorte di discariche. A parte positiva è che siamo venuti a contatto con il villaggio che sta qua, che è, è, un, è strano perché il villaggio si trova tipo in mezzo a tutta una serie di resort, ma se non giri verso il centro, cioè lontano dalla spiaggia, non lo vedi neanche. È sempre molto difficile esprimere un'opinione in merito riguardo ai problemi ambientali, specialmente se ci si ritrova in un paese povero. Sì, Moine è molto bella, non, perché, non tanto perché sia bella, ma perché come viaggiatore hai la possibilità di vedere qualcosa al di là della realtà patinata di una cartolina com'è? si <laughs> sta facendo la cena <laughs> gliela fa lei e via! vuoi provare? via! Yeah. a Ok mmm! very mm. really good! com'è Nene? no, qua! Buona, buona. buona! guardare la faccia di Nene Ne facciamo un'altra. Vuoi mangiare da sola, nene? Martina è l'infinità. Vuoi fare un panino tu? Magari avresti questa opportunità. Non ha preso il controllo della situazione. Eccola. Ma perché lei sa come si funziona? Sì. Yeah. Già. So, Sì, Shall so, light beer. Eh, so, so, ma se gli richiedi so, come yeah. Sì. So. Yeah. Ok, la, Sì. Ok. perfetto. Sì? Sì.